Oggi mi sono arrivati due pacchi nuovi da Amazon Come avevo detto nell'ultimo video Quello dove mangiavo cereali per 24 ore Che sono tutti qua dietro Stavo sistemando tutta la camera, tutta la parete Qua abbiamo attaccato i due pezzi Lì ne è arrivato un altro, è arrivato ieri E l'ho attaccato lì Lì sopra ci deve essere il fulmine come vi ricordate Ma è caduto e l'ho appoggiato lì sopra per il momento Mi è arrivata una nuvola LED color viola Qua sotto in modo tale che ci sia un LED lì Un LED là sopra Poi tutte queste lampadine che sono tutte colorate Quindi rosse blu, tutti questi colori qui che metterò tutto là sopra, in modo tale che venga una parete super illuminata e con tutti i cartelli americani. Altre due cartelli americani mi mancano, che metterò in giro e poi lì in mezzo, come vi ho detto, metterò una cosa fighissima che ancora non posso dirvi Buon day! Io sono Barbuto ma non ho la barba. Barbuto è sempre piaciuto Nel video di oggi farò una challenge a tema TikTok, so che vi piacciono una challenge che mi è venuta in mente anche se so che sono scarsissimo in questo ambito, sono bravo a fare tantissime altre cose ma non questo ovvero i balletti. Praticamente come vedete ho, ho delle airpods Però questa challenge con Bea Metteremo a turno uno per volta una canzone di sottofondo E dobbiamo fare il balletto di tiktok Ovvero quindi prendiamo le canzoni più famose Con i balletti più famosi di tiktok E ballando Senza far ascoltare la musica all'altro Dal balletto all'altro dovrà indovinare di che canzone stiamo parlando Mi raccomando se sei un nuovo iscritto iscriviti al canale Hashtag nuovo iscritto Guardate il video fino alla fine Perché a fine video vi devo dire una cosa importantissima Tornerò io con questa schermata E vi dirò una cosa stra importante. Tanto una sorpresa per voi Allora partono le ragazze quindi inizio io Andiamo <ride> a vederti ballare, ballerista Non barare eh, no, che ballerista. te sei solita barare anche non, no, non è ma a cagare, va Oh ho capito quale fa No no no I'm in un flex and I will take it slow Roses, Roses si chiama Giusto? non ti sento cosa hai detto? Ho detto che la canzone è quella che fa No Roses Ok Un punto incredibile senza E io sono a TikTok Non Non ho guardato Non sa Incredibile Ok Vai tocca Tio Tocca a me ne 1-0. Incredibile questa challenge. Barbuto sforna challenge. Barbuto sforna challenge. Le challenge di Barbuto sempre piaciuto Savage? No. No, non guardare. E svaneva a bit. Già insomma c'è mamma. E c'è la vera. A scrivere la Oh, Schegene. Schegene. No, non va di. Ma questa c'è la canzone, sai? No. Cioè, ho presente che canzone è, ma non mi ricordo né le parole né il ti. Zero barbuto. Io sono una ballerista professionista. Tocca a quel barbuto sempre piaciuto. Non vale guardare guarda, se la barbuto no. Ragazzi, ecco perché l'hai indovina. Bala Non guardo, guarda te, guarda, guarda te. Beatrice Cossu, Il suo slogan è bar. Barro se posso <ride> Che slogan allora, è Allora, a parte che la sta cantando Ma è, è logicamente savage questa È finito? Come si fa a stoppare qua, scusate? La sto cantando? La prima parola che hai detto è stato così I'm seven <ride> Che barone Vedete che barone Hai piana. sbagliato te, hai sbagliato tu cioè, hai fatto I'm seven Non è seven Sì che è seven Sono confuso è seven, cioè, dai era quello il balletto, è quello 2 a 0 2 a 0 <ride> Cioè che hai deciso di fare una challenge che vincerò io Ho quindi. inventato una challenge dove perdo <ride> esatto. E Dove non posso barare Aspetta ho capito qual è Non guardare scuola. No no no no l'ho no, guardato <ride> Ragazzi questo gioco sono proprio scarso Yeah you got the young, young, young, young, No, young, è così young, young. fa Ma che è? stai? Tan, tan, tan, tan, tan. Tut, Non guarda No no no guarda te no, guardate, guardate, guardate. Mamma show me how you move it, it you into... <ride> <ride> oh, ho capito ho capito ho capito Ho capito ho capito. Eh, 50 Cent questa è quella che fa Low mamma show me Anti cosa hai detto? L'ho mamma show miocking to è giusto, sbagliato. no non no, è sbagliato, <ride> è giustissimo, lo so di per certo, buah. Infatti. No, devi stare, io non ti vedo così, eh. Allora aspetta, te la rifaccio. Più indietro, più indietro. Ok guys, make it up. Sì, vabbè ragazzi. Questa qua è quella di El Musical. 3 a 1. Penso che recupero. P eh. <ride> <that> Eh? L'ho indovinata. <ride> Kentucky's. Kentucky's. Kentucky's. <ride> <sussurra> <sussurra> no, no, <no>. Kentucky's. Giusto. <ride> giusto. <ride> 4 a 1. Giusto. Giusto. Aspetta Ho capito qual è questa. Ho capito qual è. Cavolo. Where? Po Cavolo, l'ho fatto anch'io questo balletto, l'abbiamo fatto anche prima di partire a Londra. Ho indovinato dai. No, dimmi. Eh, <ride> l'ho fatto anche io prima di partire a Londra, qual è? Dai. No, no, no, dai, dai. No, no, no, dai. no, no. L'hai capito che l'ho capito? No, no, no, perché ne abbiamo fatti due prima di partire no, a Londra e dopo fanno due. No, quella che ti ho insegnato io. Why don't you love me? No, <ride> lo so, so, why? Beh. Why don't you say so Vedi che la sapevo dai Vai va tutto Io non voglio più giocare con te questi giochi Se no e Questo non è un punto L'ho cantata io me. Hai capito? Siamo 1 a 4 Via 4 a 2 No Stupid bitch Nanananana VGG Uh. No hai sbagliato, no è, giusto, <ride> no è giusto mio caro La so questa qua When you say you love me, I know Ma l'ho you... fatta prima quella Allora ah. rifai scusa <ride> Sì, sì, vai, farla un'altra volta. Falla un'altra volta che ce l'ho, ce l'ho. Fai, oh, mi ricordi la musica. Eh, sane, sane, sane, sane, sane, sane, quella? Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Oh, eh. quella. eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. E e non solo le parole in inglese. No, no, vai! E sì, Alza la voce, alza la voce. E ne, si, si, così. Sai come fa? Eh non una voce get down. Da, wow. quella stavo cantando. Mamma, ma. ma, ma. <ride> per butto, hai perso, ho vinto io. La challenge, mi dispiace, mi sono andata a prendere i miei balletti. Mi Sembra che scarso. Questa challenge termina qui. Spero vi siete divertiti. Io tantissimo perché ti ho stracciato. So che non sono capace a ballare, non quindi. Quindi nei commenti. Insultatemi pure no. insomma. Ci vediamo domenica con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni mercoledì ogni domenica Esce un nuovo video Complimenti a Bea che finalmente ha vinto una challenge E niente, buon è sempre piaciuto Questo sono io dal passato la cosa importantissima, la sorpresa per voi che dovevo dirvi è questa Inizierò a fare dirette su Twitch Oggi che state guardando questo video ci sarà la prima diretta su Twitch Quindi se volete essere i primi a partecipare alla prima diretta Dove giocherò anche con chi mi segue Vi lascio il link in descrizione del mio nickname di Twitch Alle 20 sarò in diretta per 1-2 ore Ci vediamo là.